Filippa Lagerbach si sbilancia, Daniele Bossari vince il GF VIP? Daniele Bossari trionfa al grande fratello VIP? Cosa ne pensa Filippa Lagerbach? Filippa Lagerbach ha fatto oggi delle dichiarazioni sui social. Parlando anche di Daniele Bossari e della sua esperienza al grande fratello Vip. Precisamente sono stati i suoi fan a portarla a dire qualcosa sul suo fidanzato, in quanto inizialmente l'hanno bombardata di commenti positivi sotto una sua recente foto caricata su Instagram. Oltre ai numerosi e ovvi commenti, molti utenti hanno scritto a Filippa se avesse notato quanto fosse stato felice oggi il boss quando ha visto l'aereo mandato dai suoi followers, a tali parole, la Lagerbach ha risposto che l'aveva notato e come, e ha ringraziato di cuore tutti coloro che avevano avuto quella splendida idea. Oltre una ragazza le ha chiesto se riuscivano tutti insieme a far arrivare il loro idolo alla finale e perché no, anche alla vittoria, e Filippa ha risposto in questo modo, grazie a voi tutto è possibile. Insomma, sembrerebbe proprio che la Lagerbach ci stia iniziando a credere veramente, d'altronde lei e Daniele, inaspettatamente, si sono rivelati i personaggi più amati di questa edizione del GF VIP. Tanto che un'altra sua fan le ha scritto che non deve ringraziare nessuno in quanto Bossari deve vincere semplicemente per la persona fantastica che è. Grande fratello VIP, Daniele Bossari vince? Le parole di Filippa Lagerbach. Filippa Lagerbach ha visto rinascere il suo personaggio grazie alla partecipazione di Daniele Bossari al grande fratello VIP. A testimoniarlo è stata anche una dichiarazione fatta da una sua nuova fan. La ragazza le ha infatti ammesso sempre nei commenti sotto la foto che inizialmente la trovava una donna fredda, molto probabilmente per la sua postura nordica. Poi però, da quando ha iniziato a seguirla sui social a traino dell'esperienza di Bossari al GFVP ha scoperto invece una donna simpatica e romantica. La nuova fan ha infine concluso il discorso rivelando di tifare per la vittoria di Daniele. Filippa ha prima di tutto ringraziato la ragazza per il meraviglioso commento e poi le ha dato ragione, grazie ai social la Lagerbach si è infatti fatta conoscere da un lato più umano e grazie al GF Vip ha trovato tanti nuovi amici.